Siamo tornati di nuovo qui a Ostia, siamo anche andati a vedere il canale dei pescatori, oggi hanno, stanno continuando i lavori di dragaggio e ci hanno assicurato che dalla prossima settimana parte l'appalto triennale per avere sostanzialmente una manutenzione ordinaria di quelli che sono tutti i fenomeni di, di, di questo accumulo di sabbia che di tanto in tanto risale il canale e impedisce ai pescatori di, di poter uscire e allo stesso tempo impedisce il deflusso delle acque. Eh, I pescatori possono stare tranquilli per i prossimi tre anni, eh, sono cominciate le opere di messa in sicurezza di alcune delle arterie importanti di questo municipio. Salve! Ciao. Come va? C'è mamma! C'è? Sì, sì. sì. <ride> di nuovo! Io gliel'avevo detto sarei tornata. Giù, sì. Siamo tornati via Casana, oggi siamo venuti a vedere come procedono i lavori per. La sistemazione delle voragini, il cantiere è molto più esteso, stanno scavando e credo che la prossima settimana saranno in grado anche di iniziare a capire che tempi eh, potranno iniziare a dare per la risistemazione dell'impianto dell fognario. Sì. Eh, opere di intervento di manutenzione ordinaria, a breve partiranno anche delle manutenzioni straordinarie, quindi eh, rifacimento di intere strade. Insomma il Municipio e Roma stanno ripartendo, eh, il Municipio Decimo avrà sicuramente una marcia in più. Il municipio in questo momento è un po' un cantiere però alla fine è quello che serve quindi come dire ci, ci dispiace, ci scusiamo per il disagio però questo consentirà di avere un municipio più vivibile.